Mamma mia quanti siamo, devo dire da qua, fa una certa impressione. Grazie, grazie, a Pippo di averci, avermi e averci invitato qui, e ho sottoscritto il patto e sono la co portavoce del Movimento Green Italia e che è nato per cercare di riattivare, ridare vigore come un enzima, per riprendere tutti i pezzi degli ecologisti sparsi in giro per l'Italia e riunificarli, dargli nuova vitalità. Mi ha fatto molto piacere che sia stato citato Alex Langer e che le parole lette eh, che sono di più di 30 anni fa siano così drammaticamente attuali eh, da proprio la misura di, eh, di, di questo, che c'è bisogno di rialfabetizzare il linguaggio rispetto ai temi dell'ecologia. Una misura di questo ce lo dà dal fatto che dei negoziati di Lima i giornali non abbiano assolutamente parlato, ma neanche di clima nessuno parla più. Quindi è un discorso che non c'è più nel nostro linguaggio e noi diciamo, siamo nati con il grosso faro dei verdi europei, a cui riferirci, agganciarsi di cui facciamo parte proprio per fare questo lo stiamo facendo insieme ai Verdi e insieme ai Verdi è nato il progetto che all'Europea si è presentato come Green Italia Verdi Europei e che adesso stiamo cercando di far convergere in un nuovo processo complessivo e unificato io sono molto contenta che, eh, che siamo presenti in questo contesto perché mi pare che l'aggancio e l'esperienza dei Verdi Europei possa portare una parola eh, di innovazione eh, un contributo di innovazione alle tante cose che ho sentito in cui in, in buona parte mi sono riconosciuta, se posso fare una battuta, Ellie mi sembra molto più simile a Ska Keller e a Monica Frassoni che a Pittella, così per dirne una, e quindi mi sono sentita un po' a casa sentendola parlare. I Verdi europei, che proprio al contrario di chi cerca sempre un uomo solo al comando, che poi è sempre un uomo che noia, eh, eh, fanno proprio della leadership condivisa e eh, del gruppo eh, della partecipazione della democrazia la loro forza. L'Europa come sogno e i Verdi veramente, i Verdi europei sono sempre stati contro l'austerità in Europa dall'inizio e hanno portato avanti un sogno d'Europa molto diverso da quello che è adesso. Quindi insomma mi pare un riferimento utile per tutti e per questo movimento che sto sentendo nascere e che sono molto contenta di poter condividere. E il punto 7 del patto eh, parla di eh, riconversione ecologica di economia e società. E questo vuol dire che non si parla di una cosa giusta apposta, a un programma politico, tanto per tirar su due voti degli animalisti, ma vuol dire che si sta parlando un linguaggio nuovo, che si è capito che nell'ecologia c'è l'energia, c'è la politica industriale, c'è la mobilità, ci sono i rifiuti, l'agricoltura, il territorio, il paesaggio, il turismo, le aree urbane, la salute, la vita di tutti i giorni. Secondo me è fondamentale per tre cose. La prima è quella di uscire dalla crisi, perché la cosa che si dice sempre ma poi non si fa mai, è che non sono le stesse logiche che hanno generato una crisi, che possano portare fuori da quella crisi è assolutamente vera, ci vuole una logica completamente nuova e quando si parla di larghe intese, per quanto riguarda la politica industriale ed energetica di questo Paese, volevo dire che le larghe intese ci sono da vent'anni, nel senso che gli ultimi governi con i ministri dello sviluppo economico, che sono stati Romano, Passera, Zanonato e Guidi, sono in assoluta continuità, non è stato fatto assolutamente niente di nuovo e di diverso, dal primo all'ultimo tutti identificabili con un hashtag abbastanza popolare in questo periodo che è governo fossile, che l'abbiamo letto assolutamente con i provvedimenti contro le rinnovabili, con lo spalma incentivi che è gravissimo, nello sblocca Italia si investe su trivelle, su asfalto, una cosa pazzesca, devo dire che non mi sarei mai aspettata da un governo che doveva cambiare verso è assolutamente in continuità con le politiche fallimentari anche dal punto di vista economico che ci hanno portato fino a qui e quindi poi io mi domando se anche la Cina è diventata il primo investitore in efficienza energetica e rinnovabili e non credo che sia particolarmente ecologista la Cina è solo molto attenta a dove va lo sviluppo, allora io dico chi è che vuole mettere il gettone nell'iPhone e questo è... Le trivelle, le autostrade sono accanimento terapeutico e oltretutto queste famose trivelle di cui si parla tanto porterebbero lavoro, sì, per un periodo molto limitato, con uno scempio paesaggistico e potenziale incredibile, vanno contro tutte le indicazioni dell'IPCC, contro eh, la lotta ai cambiamenti climatici, contro tutto e sono posti di lavoro che tra due anni sono finiti perché finite quelle tre gocce di petrolio non ce n'è più. Quindi e nelle fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica si crea lavoro stabile, è uno sviluppo stabile e duraturo e quindi è assolutamente è l'uscita dalla crisi finanziaria e ambientale di questo Paese, anche perché da una parte ci sono 17 miliardi e mezzo di euro nel 2014 spesi per le fossili, quindi basta con questa cosa che le rinnovabili sono costose e troppo incentivate perché non è vero, sono incentivate tanto quanto le fossili, solo che da una parte c'è la salute e dall'altra parte no, da una parte c'è l'innovazione e dall'altra parte no, da una parte c'è il futuro e dall'altra parte no. L'altro motivo per cui è fondamentale questa riconversione è combattere l'illegalità perché è sempre più evidente il legame fra i temi ambientali e l'illegalità, l'abbiamo visto con la terra dei fuochi, l'abbiamo visto con la mafia, con le bonifiche, con la gestione dei rifiuti anche adesso su Roma Capitale, no? una Roma piena di monnezza si auspicava. E, il, quindi, e anche la corruzione nasce proprio qui su questi temi, sulle grandi opere inutili che poi portano grandi deroghe sui eh, modi di finanziarle, portano grande corruzione e grande speculazione. Anche qui quando si parla delle rinnovabili che adesso attirano la mafia, in realtà è la speculazione e la corruzione che attirano la mafia, quindi se le rinnovabili fossero pensate per il territorio, con il territorio, in maniera, con la generazione diffusa, con l'efficienza energetica, io non credo che sarebbero così appetiti. Eh, per i sistemi corrotti e, e, e criminali, anzi. Quindi eh, la riconversione ecologica della società e dell'economia è fondamentale per la legalità e l'altra cosa è fondamentale questo tema per dare forza all'Europa, un'Europa diversa da quella che conosciamo e che ci angoscia per molti motivi, ma un'Europa che era quella del sogno, anche di Spinelli padre, e eh, che sia una, una un, un soggetto in grado di gestire con le altre potenze al mondo tutto quello che riguarda il nostro futuro strategico, politico, il futuro del nostro pianeta. L'Europa è un paese molto denso, so, solo il 7% della popolazione mondiale e assolutamente privo di risorse primarie. Quindi è ricattabilissimo da tutti i governi eh, molto poco democratici che hanno i rubinetti del gas o del petrolio in Medio Oriente, eccetera. Se non capiamo che dobbiamo sedere ai tavoli internazionali con una maggiore indipendenza e autonomia, scusate, e, eh, questo è un grosso problema. Quindi efficienza energetica e rinnovabili servono assolutamente eh, per dare stabilità, coesione e eh, futuro politico rilevante all'Europa e contro i cambiamenti climatici. L'ultima cosa faccio una battuta, eh, un po' come uno scultore deve tirare fuori eh, dalla statua eh, da, da un blocco di marmo informe la statua così a noi in questo momento secondo me a quelli che stanno qua è dato il grande compito di ritirare fuori la grandissima bellezza di questo paese che in questo momento è sepolta da una cappa eh, di eh, monnezza e di schifezze varie e, eh, e l'ultimissima cosa è che i gufi sono diventati un sinonimo di, eh, ehm, come dire, di sfiga o di, eh, di superstizione perché vedono di notte e girano la testa molto più di tutti gli altri animali, quindi la sanno molto lunga e fanno paura solo a chi le cose non le vuole sentire. Grazie.